Il compito dell'Osservatorio nazionale Ambiente e Legalità è quello di comunicare con dati alla mano il fenomeno delle eco-mafie. Raggiungere i giovani è sicuramente un fattore essenziale. Un premio come quello istituito da Lega Ambiente per coinvolgere i ragazzi è efficace in tal senso? È fondamentale direi, senza, senza questo passaggio è, è, come dire, è impossibile fare una vera lotta all'eco-mafia, alla criminalità ambientale. E quest... Tipologia di fenomeno criminale va sconfitta non soltanto con gli strumenti della repressione, non soltanto con uh, l'ottimo uh, lavoro che fanno le forze dell'ordine che, che fanno i magistrati, le autorità di controllo ma va sconfitta in maniera pre preventiva, va sconfitta con una maggior consapevolezza da parte dei cittadini, con un maggior coinvolgimento un maggior controllo sociale quindi le scuole sono un alleato straordinario direi il principale, il migliore alleato e qui e nelle scuole che deve partire un modo di, di rinascere di questo Paese e che abbia come obiettivo quello della tutela e della valorizzazione del nostro paesaggio, dei nostri territori e dei beni ambientali. Senza questa tutela, senza questa valorizzazione, non è possibile il futuro, qualsiasi tipo di futuro per il nostro Paese.